Uomini e donne, Soleil sorge criticata dal fratello di Luca. Soleil sorge di Uomini e donne, l'attacco del fratello di Luca a Onestini. Nonostante sia appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Sono i protagonisti della scorsa edizione del Trono Classico a far molto discutere in queste ore. E nell'occhio del ciclone che è finita, suo malgrado, la bella soleil sorge. Il motivo? La giovane ha pubblicato un video su Instagram in cui è stata sorpresa in compagnia di Marco Cartasegna. Quest'ultimo. Come molti sapranno bene, è stato il rivale storico del fidanzato Luca Onestini l'anno scorso nel famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Motivo per cui vedere la sua fidanzata insieme a Marco ha creato un vero e proprio polverone. Tuttavia la giovane ha prontamente smentito qualsiasi illazione e pettegolezzo a tal proposito, ma pare non aver affatto convinto il fratello del suo fidanzato. Di fatti, Gianmarco, come riportato dal blog Il Vicolo dell'Enefs.it, in alcuni video di pochi secondi pubblicati su Instagram Stories, ha tuonato contro la ragazza, asserendo senza tanti peli sulla lingua. Non mi fa piacere. Quello là, Marco Cartasegna. Può essere tutto fuorché un amico e poi ci sono mille mezzi di trasporto il modo di evitare di salire in macchina con quello lì c'era e. Parole che hanno scatenato una furiosa polemica su social. Uomini e donne, soleil sorge attaccata duramente dal fratello di Luca Onestini. Soleil Sorge è sembrata essere convincente nella spiegazione di ieri pomeriggio data ai suoi tanti fan su Instagram. Tuttavia le parole del fratello di Luca Onestini hanno alimentato nuovamente il gossip. Davvero Marco Cartasegna non è solo un amico di Soleil come ha asserito da Gianluca Pocanzi in alcuni video postati sul noto social network fotografico? Sarà un semplice malinteso?. Queste e tante altre le domande che molti supporter di Uomini e Donne si stanno ponendo in queste ore su social. La bella Soleil farà chiarezza? In pratica, nonostante dovrebbe essere Luca Onestini a far molto discutere in quanto concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, invece pare che ad aver catalizzato maggiormente l'attenzione sia stata la sua fidanzata per via di questa amicizia con Marco Cartasegna. Un'amicizia che potrebbe mettere a rischio l'amore con Luca Onestini. Ma non è finita qua perché anche le sue dichiarazioni contro Giulia Delellis a pomeriggio 5 da Barbara d'Urso giusto qualche giorno fa hanno creato un bel polverone sui social. Cos'altro potrebbe dire o fare soleil nelle prossime ore?.